E buongiorno mondo, Qui dentro c'è il mio materassino della sea to summit Ether Light XT Insulated. Le mie pronunce fanno un po' schifo ma prendetela così come viene. L'ho ordinato due anni fa da trading.com e no, non l'ho ordinato due anni fa e mi è arrivato adesso. Mi è arrivato adesso per un motivo che adesso vi spiego. Lo apriamo assieme e poi vi racconto coltellino cercando di non far danni di non tagliarlo subito che poi viene fuori di nuovo un altro macello ma andiamo con calma apriamo pian pianino non tagliamo muovere no, sino all'interno ok abbiamo la bolla che non vi faccio vedere perché ci sono tutti i miei dati che non interessa. Ma guarda il il pacchettino che ho fatto. E vi spiego, non è il pacchettino della trading. Eh? Eccolo qui, finalmente, finalmente. Buttiamo via la scatola. Mi chiedo e vi racconto qui. Dunque, innanzitutto vorrei dirvi che so benissimo che è un materassino decisamente costoso e impegnativo da comprare, è vero. Però, per quanto mi riguarda, dopo una giornata di pedalate, in giro magari col freddo o il caldo, si è stanchi, hai cercato un posto per bivaccare, hai montato la tenda, hai cucinato, il riposo è fondamentale, dormire bene per me è molto importante per poter svegliarmi al mattino dopo e poter ripartire in maniera serena, riposata e poter fare ulteriori chilometri. Quindi dopo questa premessa vi dico che due anni fa quando ho deciso finalmente di investire dei soldi nel materassino, ho fatto delle ricerche, mi sono messo lì col computer, ho creato dei file di Excel per fare un po' di confronti e paragoni, di caratteristiche di diversi materassini, diverse marche. Dopo tutte queste ricerche alla fine mi sono deciso per questo si 2 Summit perché sulla carta mi sembrava il giusto compromesso, come vi dicevo è comunque costoso, di listino non mi ricordo è comunque sulle 170 euro, io l'avevo trovato sul trade-in a 130-129 in offerta L'ho comprato perché le sue caratteristiche mi sono piaciute. Perché? Allora, innanzitutto è uno dei pochi materassini che da gonfio ha uno spessore di 10 cm circa, solitamente quelli da viaggio ultraleggeri si fermano intorno ai 6 cm e, e niente. Pensavo che uno spessore maggiore potesse aiutare il riposo, ha ah, un valore R di 3,2 per chi non sapesse cos'è il valore R è il valore, il grado di tenuta di umidità e freddo tra il terreno e il corpo di chi dorme sopra è un valore che non è sempre paragonabile tra un materiale e l'altro perché ogni ditta utilizza norme diverse non tutti usano la stessa norma quindi a volte è un po' confusionare però un valore 3,2 è un valore diciamo sufficiente per stare belli al caldo, non con l'umidità che la senti attraverso le ossa e soprattutto se non vai in posti come l'Alaska o la Siberia, posti dove vanno gente come Dino Lazzaretti o Lorenzo Barone. Quindi ho deciso di prendere questo, l'ho comprato, l'unico mio rimpianto è quello di non aver preso quello a forma rettangolare, ma ho preso quello a forma, chiamiamola, di mummia ma solo perché quello rettangolare, quando l'ho comprato io, continuava a essere non disponibile ho detto vabbè, compriamo questo qua e va bene molte persone dicono nei commenti, nelle recensioni, che è un materassino rumoroso mentre ci dormi sopra, girandoti io l'ho trovato rumoroso solo con alcuni dei miei sacchiappelli, cioè con uno dei miei sacchiappelli, con l'altro invece no, perciò secondo me cambia molto il materiale che va a sprecare sopra, quindi quello può diventare soggettivo in base a quello che si usa per dormire. Sei sono leggero magari può dar fastidio, ma quando sei stanco, morto, dopo la giornata di date, a chi la racconti che ti svegli? Dai! Ma torniamo noi... Se no, divento come al solito lungo, prolisso, noioso e il video viene lunghissimo e voi non lo guarderete. Perciò, innanzitutto apro questo mio bel pacchettino nuovo qua, lo metto qua e via. Ok, allora abbiamo qui il mitico materassino. Le caratteristiche da chiuso sono. Mi pare 12 cm di diametro e un 27-28 di lunghezza. Il sacchetto che lo contiene ha ah, da un lato, ovviamente, il materassino, ancora bello sigillato, e dall'altro lato prendo anche questo, cioè la sua sacca per poterlo gonfiare attaccando. Questo alla la valvola, in teoria rigirandolo al contrario, facendo così, lo si rigira al contrario. E dentro c'è anche la valvolina più piccola per i cuscini, sempre della City Summit, che hanno una valvola un po' più piccola, quindi bisogna rigirare questo, ma si può utilizzare tranquillamente, comunque e lo tengo così, comunque. Dicevamo, questo l'ho ricevuto adesso, perché? Perché io l'ho comprato è vero due anni fa, l'ho usato per circa una quarantina di notti fuori nei bivacchi, nei boschi, quando sono andato in giro, in bicicletta e nell'ultimo viaggio di marzo ho avuto qualche problema perché durante la notte perdeva la sua pressione, andava giù perdeva aria e non capivo bene perché non si sconfiava completamente, però pian pianino, pian pianino, al mattino era molliccio, quindi magari se di notte mi svegliavo, me ne accorgevo gli davo due pompate e andavo avanti fino al mattino una volta tornato a casa mi sono deciso di controllare se l'avessi io bucato perché appunto stanno nei dibacchi, magari una spina o qualcosa tanto, come vedete, loro forniscono una serie di toppe Te faccio vedere, forse così, una serie di toppe, e vabbè questi sono i velcrini per attaccare il cuscino e non farlo spostare. Comunque, sono tornato a casa, ho controllato che non ci fosse un foro, e ho trigolato per cercarlo, lo ammetto. Alla fine ho scoperto che l'aria fuoriusciva dalla valvola, praticamente la valvola aveva uno sfiato, nonostante la sua membrana che serve per tappare l'uscita dell'aria, continuavo a perdere pochino, pochino, pochino, ma le perdevo. Quindi, cosa ho fatto? Visto il costo del materassino, come vi ho detto prima, ho scritto a ah, Trading perché eh, non sapevo se fosse ancora in garanzia, perché erano passati all'epoca una ventina di mesi, poco meno, e, però ero disposto anche a pagare per una riparazione, per un controllo che non fosse un difetto di fabbrica o altro, anche perché appunto, non è un materassino del discount a 15 euro costa 10 volte tanto e mi spiaceva buttarlo via dopo 40 notti dal servizio clienti di trading ho ricevuto una risposta secca dove mi dicevano il materassino ha dei problemi a causa dell'usura quindi non ha nessuna possibilità di sostituirlo io come vi ho detto io avevo scritto che ero intenzionato anche a pagare per una riparazione per poterlo avere e continuare ad utilizzarlo anche perché finché l'ho utilizzato mi sono trovato molto molto bene e comodissimo e della loro risposta non sono stato né contento né soddisfatto perciò mi sono intestardito e ho scritto direttamente al servizio clienti della c summit in Francia e devo dire che loro sono stati impeccabili mi hanno risposto e mi hanno subito detto che trading non si è comportato bene nei miei confronti che il loro prodotto è in garanzia a vita quindi secondo loro così per come l'avevo raccontata poteva essere un problema di difetto di fabbrica e se ero disposto a mandarlo a spese mie quindi l'ho mandato con una raccomandata in Francia mi è costata 19 euro circa comunque come dicevo ero disposto a spendere dei soldi pur di riavere il materassino utilizzabile io l'ho mandato, appena arrivato a loro mi hanno comunicato che hanno fatto il controllo e confermavano il difetto di fabbrica, dicendomi che mi avrebbero rimandato un materassino nuovo in sostituzione e finalmente, eccolo qui dopo una ventina di giorni tra l'andata, dopo la mia spedizione, il loro controllo e la loro spedizione di nuovo, calcolando che la sede è in Francia, Finalmente ho di nuovo il mio materassino, che come avete visto l'ho aperto adesso qui con voi, quindi non so ancora se è perfetto. Lo apriamo, lo sbaglio anche da questa sua piccolina. Sapete cosa faccio adesso? Lo gonfio, lo porto a pressione giusta e quasi quasi ci dormo addirittura tutta la notte su, anche qui in casa e eh, di certo non prendo la bici, vado in un bosco questa notte adesso lo metto di là in salotto, ceno, sapete che in questa qui è la mia cucina lo metto di là in salotto, ceno e poi mi passo la notte sul mio matrassino nuovo e domani vi farò sapere se ha retto il mio docile peso ed ha tenuto la sua pressione sì, dico domani perché domani sarà per me che dovrò aspettare di fare questa prova ma per voi passeranno quei pochi secondi adesso lo gonfiamo assieme apriamo questa valvola e cominciamo come dicevo si è fatta la valvola in questo modo vedete ecco si comincia a gonfiare si rientra ah, la sacca poi apro la valvola. il pianino si gonfia. Ci vanno almeno 4 gonfiaggi della sacca e il materassino è completamente gonfio. One minute later. Ok, materassino super gonfio e siamo pronti per la nottata di bivacco in salotto. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani. Next morning. Ragazzi, eccomi finalmente sveglio. Per quanto possa essere sveglio il giardino, eh? ma con il materassino ancora in pressione, come l'ho bruciato ieri sera. E... e sì, speriamo questa volta mi duri più di 40 notti. Ringrazio seat summit per la loro professionalità, capisco che un difetto di fabbrica possa esserci, possa capitare stavolta è capitato a me, anche altre volte sono un po' sfortunato certe volte con dei prodotti eh. però comunque l'ha risolto in maniera molto professionale come vi dicevo La seat summit è una ditta stra conosciuta, stra famosa quindi non mi sarei aspettato un altro trattamento se non quello che ho ricevuto da loro mi sarei aspettato un trattamento leggermente diverso dalla ditta trading dove l'ho acquistato, dove ho acquistato anche altri prodotti hanno sicuramente buoni prezzi rispetto a quello che c'è in giro in rete però devi sempre sperare di non avere problemi come questo perché ho letto che anche altri utenti con servizio clienti di quel sito non hanno avuto grosse e buone esperienze perciò per questa volta mi è andata bene togliamo il, il mio materassino quindi che è mon, ragazzi si torna a pedalare e a dormire sereni e riposare per bene, e al mattino ripedalare e andare a fare chilometri. Vuole pedalare a tutti. Game on.